Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un nuovo video di cultura giapponese. Allora oggi volevo parlare di questa cosa che non se ne parla moltissimo però secondo me è importante parlarne perché ho visto dei dati recentemente sul Giappone mi sembrava il caso di farci un video prima di iniziare vi chiederei di lasciare un mi piace così aiuterete questo canale a crescere e come sempre lasciate un commento che sono sempre contentissimo di leggerli e cerco sempre di rispondervi a tutti non sapete che piacere che mi fa leggere i vostri commenti vabbè, tralasciate i capelli e il make up che ho cercato un po' di togliere però fino a poco fa stavo girando un video su Killing Stalking quindi se volete andarvi a vedere il video in cui ci siamo noi due che facciamo Killing Stalking andatevelo a vedere qui o ve lo lascio anche a fine video l'ho caricato sull'altro canale se non siete ancora iscritti andate a iscrivervi anche lì il numero delle violenze domestiche sugli uomini è in aumento negli ultimi anni a dire il vero anche la percentuale delle donne che subiscono delle violenze domestiche in aumento però in proporzione il numero degli uomini sta aumentando in modo molto più veloce Probabilmente non ne avevate mai sentito parlare perché in Giappone spesso i media stranieri preferiscono focalizzarsi sulle vittime femminili come potete vedere da questi articoli di giornale Le questioni delle donne si sa sono comunque di più e fanno comunque molto più parlare e creano molto più attenzione sottolineando i casi di disuguaglianza di genere che ci sono in Giappone e forse questo è il motivo per cui i media stranieri non parlano così tanto di queste notizie non sto dicendo che non esista sessismo in Giappone, piano è una realtà che esiste ed è davvero importante che in Giappone ma come in tutto il mondo venga rispettata l'eguaglianza tra uomo e donna ad ogni modo il fatto che comunque non se ne parla Fa assumere che il Giappone non ci sono problemi per gli uomini, ma la verità è ben diversa. Infatti sembra che molti uomini siano vittime di violenze domestiche da parte delle loro mogli. Era così in realtà anche in passato, ma la questione è saluta in superficie negli ultimi anni. E soprattutto secondo me è dovuto a un fatto che c'è una crescita dei servizi di consulenza. Dieci anni fa in Giappone se eri un uomo ti vergognavi troppo di dichiarare al mondo che eri vittima di abusi dati del 2014 infatti dicono che il 75% degli uomini che ha subito questi abusi non ha denunciato questi fatti anche il 45% delle donne eh. però in proporzione gli uomini sono molti di più e questo perché comunque nell'immaginario delle persone in Giappone ma non solo comunque essere uomo vuol dire anche, non lo so, c'è cioè questa immagine di virilità, di forza quindi l'essere abusato da una donna una Fa pensare a un'immagine che molti giapponesi non vogliono associare a loro stessi Quindi preferiscono subire gli abusi che la vergogna di dichiarare di subire questi abusi Lo so è un discorso abbastanza complicato che secondo me nel 2019 non dovrebbe esistere Ma purtroppo esiste ancora ad oggi E spesso tra l'altro questi uomini anche quando vanno alla polizia non vengono presi sul serio Vi posso far vedere adesso un servizio che vi traduco qui sotto e poi ne parliamo Perché mi ha fatto abbastanza arrabbiare quando l'ho visto Tokyo, 妻からの言葉 全治 1 週間と診断。ところが交番の人が来 Secondo me a prescindere se si tratta di violenza fisica o psicologica Chiunque può essere vittima di abusi A prescindere se sia un uomo o una donna E non è giusto secondo me che non c'è lo stesso supporto per gli uomini O che non vengano prese sul serio quando vanno alla polizia per chiedere aiuto Cioè tu vai alla polizia per chiedere aiuto per questa cosa E, e già ti vergogni perché spesso come vi ho detto per la società giapponese comunque Ma e non solo giapponese in realtà per un uomo dire che subisce questi abusi è una vergogna che poi non capisco perché è molto più vergognoso la persona che fa l'abuso che la vittima che lo subisce comunque tu ti presenti lì con anche coraggio per farlo e poi la polizia non ti prende sul serio è veramente un comportamento scandaloso ci sono state notizie in giappone ma non solo in giappone di donne che hanno cercato di stuprare ragazzi o che li hanno stuprati realmente ma nella mentalità di molte persone questi fatti, cioè non è che non vengano presi sul serio però diciamo che sono visti un po' meno gravi che se l'avesse fatto un uomo, basta pensare per esempio alla parola chican che ne ho parlato più volte anche su questo canale che vuol dire molestatore quello che c'è sui treni se sei accusato da una ragazza di essere chican al 99% dei casi tu praticamente vai in prigione automaticamente quasi voglio portarvi adesso un caso abbastanza famoso che è successo nel 2011 di questo uomo che era stato accusato da questa ragazza ed era subito stato messo in prigione anche se non c'erano nessuna prova a sostegno che lui avesse commesso questo reato nemmeno nel video preso dalla telecamera di sorveglianza entrambe le mani dell'uomo erano occupate con uno si teneva mentre con l'altro stava scrivendo un messaggio alla sua ragazza E inoltre era stata anche analizzata la gonna della ragazza presunta vittima di eh, questa violenza e però non era stata ritrovata nessuna impronta. Alla fine è stato scagionato, però si è ritrovato in una situazione molto scomoda perché non aveva più un lavoro, la sua reputazione sociale era rovinata quindi potete capire come le parole di questa donna sono state veramente gravi e sono riuscite veramente a rovinare la vita di una persona. Ovviamente non sto dicendo che bisogna credere all'uomo che si dichiara innocente, badate bene il problema dei molestatori è una piaga dell'umanità e nessuna persona dovrebbe mai permettersi di compiere queste determinate azioni nei confronti di un altro individuo. Ritengo che però oltre alle donne pure gli uomini dovrebbero essere ascoltati e presi seriamente, non solo in Giappone ma in tutto il mondo, perché quando quando un uomo abusa di una donna viene ritenuto un criminale, come dovrebbe essere, ma nella situazione opposta ciò non si verifica, anzi spesso viene vista come una scena quasi comica e comunque si pensa che l'uomo non deve essere protetto. Guardate questo video per farvi un'idea, questo è un esperimento sociale che ho visto fare che mi ha lasciato abbastanza senza parole, però in questo momento nella società che viviamo noi tutt'oggi la situazione è così. Stop! No, stop, stop. People stop. being What's We're I Someone will call the police if you carry on doing okay. that to someone. Because okay. if, if I don't, someone else will. Okay, okay. okay fine. You don't have to put up with that. Okay, yeah. thank you. Well, Martha's is there, you're definitely right. Yeah. But you're fucking not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't fucking respond to me if won't listen to me. You think you're fucking, I fucking all manly. I wasn't alone with you. No, you can't be. No, you can't be. Don't try and fucking walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and fucking walk away from me. Stop it. No. One after another, people pass by and keep right on going. I, I didn't immediately think to protect the man at all. <laughs> But now we're about to meet a woman whose reaction is instant, visceral. Watch closely. Get no, get up! No! Good for her. You go, girl. <laughs> Maybe she called cheating or something like that Queste situazioni dovrebbero essere fermate immediatamente Gli abusi domestici e le violenze sessuali dovrebbero essere prese seriamente Ci sono molti movimenti che riguardano le faccende delle donne E grazie a tutti questi movimenti molte più donne si fanno avanti sugli abusi subiti Secondo me uomini e donne dovrebbero unirsi in questi movimenti per migliorare entrambe le situazioni Vorrei concludere questo video con questa clip Vi prego ascoltate queste parole e ditemi che cosa ne pensate We have laws for rape, sexual harassment at workplace, word gesture or act that insults the dignity of a woman, but these laws do not consider men as victims. In past and today, have taken a stand against injustice on women. I have taken a stand against injustice on men. My belief <laughs> through equality, where everyone has a voice, be it woman or a man, and everyone is heard, Be it a woman or a man. grazie mille per aver visto questo video se volete dire la vostra opinione al riguardo che cosa ne pensate riguardo a tutta questa situazione vi chiederei gentilmente di scrivere un commento e vorrei parlarne ancora di questa situazione perché in realtà è eh, una cosa un pochettino beh, non simile. Per, perché una cosa simile è successa anche a un mio amico e gli ho chiesto se posso intervistarlo se lo riesco a intervistare caricherò penso un'intervista in inglese sull'altro canale quindi vi prego di andarvi a scrivere che magari lo caricherò grazie sempre per seguirmi non sapete quanto significhi per me lasciate un commento che così lo leggo e vi rispondo un mega abbraccio nella sema e noi ci vediamo al prossimo video ciao e ragazzi questo è un messaggio che metto a fine video sull'altro canale ho fatto uscire un video in cui parlo di una notizia che mi ha fatto molto incazzare e anche, mi ha reso anche molto triste che, di proprio di turisti che non sanno assolutamente rispettare la cultura degli altri vi lascio il link del video a fine video cliccateci sopra e andatevelo a vedere buona visione ciao a tutti ciao!